cari amici del mac mi trovo nella basilica di san pietro deserta e questo aiuta la preghiera aiuta anche questo nostro piccolo incontro abbraccio di maria con noi con, con tutti i credenti oggi è 2 maggio sabato quindi un giorno doppiamente dedicato a maria sabato e maggio siamo davanti la pietà di Michelangelo e l'abbraccio di Maria con Gesù morto. Ma siamo nella Pasqua, nel tempo di Pasqua e quindi contempliamo questa pietà con lo sguardo della fede nella luce della risurrezione e c'è un piccolo testo del Papa Francesco che ci aiuta a meditare insieme sull'abbraccio di Maria, la sua fede e la sua speranza. Ve lo leggo, lo condividiamo insieme, è tratto da una sua omelia del 21 novembre del 2013. Dice così La Madonna guarda la missione del figlio con esultanza, ma anche con apprensione, perché Gesù diventa sempre più quel segno di contraddizione che il vecchio Simeone le aveva preannunciato. Ai piedi della croce è donna del dolore e al contempo della vigilante attesa di un mistero grande del dolore un mistero che sta per compiersi tutto sembra veramente finito ogni speranza potrebbe dirsi spenta anche lei in quel momento ricordando le promesse dell'annunciazione avrebbe potuto dire non si sono avverate non so, sono stata ingannata ma non lo ha detto e lei beata perché ha creduto da questa sua fede vede sbocciare il futuro nuovo e attende con speranza il domani di Dio. A volte penso, dice il Papa, noi sappiamo aspettare il domani di Dio o vogliamo l'oggi. Il domani di Dio per lei, per Maria, è l'alba del mattino di Pasqua, <coughs> di quel giorno primo della settimana. Ci farà bene pensare nella contemplazione all'abbraccio del figlio con la madre l'unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è la speranza della madre che in quel momento è la speranza di tutta l'umanità. Ecco anche in questo momento possiamo pensare che la speranza di Maria, la fede di Maria è la fiammella, è la fiaccola accesa per tutta l'umanità. È l'abbraccio con Gesù che che l'ha sempre tenuta in questa luce in questa fede no da quando lo teneva in braccio da bambino l'ha sempre tenuto unito è sempre stata unita a lui fino alla croce fino alla pietà cioè a, a questo abbraccio col morto gesù e però sempre con questa fede con questa luce del cuore che gli veniva dalla grazia di cristo <coughs> e nell'abbraccio della risurrezione che viviamo in questi giorni della Pasqua vediamo la speranza di Maria per tutta l'umanità ecco, vi lascio questo, eh, questo spunto di meditazione e ringrazio Dio e passo il testimone al mio confratello di Lodi Don Cristiano buon cammino, buon mese di maggio